L'Accademia delle Scienze ha inaugurato l'anno accademico 2021-2022, il 239 dalla Fondazione dell'Istituto Torinese. La cerimonia, che si è svolta nella Sala dei Mappamondi ed è stata trasmessa in diretta streaming, è stata l'occasione per illustrare il lavoro svolto nell'ultimo anno, parlare delle prospettive future e presentare i nuovi soci e i premiati. Tra i nuovi soci stranieri, Michel Major, professore emerito di astronomia all'Università di Ginevra, che nel 2019 ha ricevuto il premio Nobel per la fisica, e Joachim Zauer, professore emerito di chimica, fisica e teorica all'Università di Berlino. È una istituzione culturale molto importante per Torino. Eh, che cerca di essere sempre più importante. Cerchiamo anche di eh, non eh, svolgere soltanto quello che è il compito tradizionale di un'accademia, cioè produrre cultura, ma cerchiamo anche, eh, per adeguarci un po' ai tempi, eh, di eh, diffondere la cultura, eh, di disseminare la cultura. E, ehm, in questo senso eh, facciamo molte conferenze, eh, convegni, cicli di, di lezioni, eh, abbiamo anche fatto delle proiezioni cinematografiche recentemente e eh, ovviamente per fare queste cose occorre eh, sviluppare molta sinergia. Sinergia con gli altri enti locali, con gli altri centri che si occupano di cultura a Torino. Quindi il eh, centro scienza per noi ovviamente è un termine di riferimento eh, costante, anche perché siamo vicini di casa, abitiamo nello stesso palazzo.